benvenuti in un nuovo video perché dico che non le prendo più se poi dopo continuo a prenderle? non lo so però ero in centro ero a fare un giro ero a fare altre spese e sono andata da Casanova che non c'entra niente e ho preso con i saldi questa pucciosità che avete visto anche in copertina no, cioè, guardatela è uno una gnometta penso che sia una gnometta perché queste dovrebbero essere forse i baffi, per me sono le treccine queste, sono i e le treccine, ed è deliziosa, e l'ho pagata 1,90 euro, quindi no, era deliziosa, bellissima, ecco, e quindi ho detto no, finché sono da Casanova, che non c'era niente tranne questa gnometta, stupenda, a proposito la mettiamo qui, ecco, eh, ho detto vabbè facciamo un giro da Tiger allora da Tiger non c'è niente avete presente che è, ho visto in giro anche quelle cose ehm, devi riempire la borsa con 10 articoli e spendevi 5 euro ecco, c'è, da me c'è sì sì, solo che hanno fatto il reparto a un euro, l'hanno dimezzato una parte per le borse queste da 10 prodotti a 5 euro e una parte i prodotti a 1 euro che sono quelli rimasti Prodotti che puoi mettere nella borsa per fare 10 prodotti a 5 euro. Spugne, quelle da, che la parte grattano e le lato, quelle per i piatti, insomma. Guanti per bambini, guanti touch, eh, altre cose, non mi ricordo cos'altro. Lasciamo perdere. Ok, quindi non l'ho presa, ma ho voluto prendere questa. Questa è quella da eh, 4 euro, quindi, perché c'è quella da eh, 4 e 6. Questa è quella da 4 euro. E non vedo assolutamente niente, perché c'è questa cosa che copre tutto. Quindi direi, dato che come sempre non c'è scritto niente e come sempre è chiuso con le graffette, apriamola, dove ho messo la leva punti, eccola qui, la apriamo assieme e assolutamente dai, così. Ero curiosa, per non fare un giro a vuoto, ecco, non mi andava di fare un giro a vuoto. E poi secondo me, nel periodo estivo, i video troppo elaborati o troppo... non vi piacciono neanche voi da vedere... Quindi abbiamo tolto i punti, eccoli qua. Vi ricordo i punti che li ho messi qua, qui, ricordatemelo perché se no li perdo. E adesso uh, apro, guardate prima voi, poi guardo io, come sempre. Ok? Allora, peschiamo. Cos'è questa cosa? Oh, poverina! Sei un po' piegata. Cos'è? Una busta, ah! Al velcro, Beh, bella, è carina. Una porta documenti, porta qualcosa, è classica in cartone. Forse era un pacco da più buste, non lo so. È tutta piegata, poverina, però è carina, sempre utile. Appoggiamola qui. Sento una, allora prendiamo prima questa. ventaglio ventaglio pieghevole eh sì fino a qua ci siamo oh, anche il cartellino si apre ah no si estrae così ma è bello ecco io adesso potrei stare qui un bel po' scusate eh non so se col microfono si sente qualcosa ma è bellino è in eh... no, allora questo è in stoffa e poi dopo in carta ah, ma io tutto il video sto così oltretutto c'è anche il cartellino ci piace, non trovo ecco, una volta aperto non si chiude più vabbè, però è anche una misura che può stare sì, si chiude è una misura che può stare in borsa e questo finisce subito in borsa perché non ho abbastanza cose in borsa, mettiamoci anche questo. Andiamo avanti, su. Allora, questa cosa qui che sei? Con il lama che ha la collez qualche collezione passata, il lama. Ah, ma sono carini. Aspettate. È un set di post-it. Vedendoli così sembrano un po' boh, graffiati, graffiati, però a noi piacciono. Allora ve lo faccio vedere meglio: Il libretto è questo. Dietro. Dietro è così, e davanti abbiamo questi qui che sono piccini: 1, 2, 3, 4. Ma sono post-it? O un blocco normale? Post-it. Vediamo questi, questi qui che io ne uso poco. Poi questi semplici, ma è carino. Ma perché non ho messo Ah, forse perché non c'è l'etichetta col prezzo? Non c'è. Vabbè che si forse contro luce si vede un pochino che ha tante righe, come se avessero provato a scriverci sui fogli e abbiano tolto i fogli scritti. A oh, me piace, i post-it li uso sempre, quindi ci piace. Non ho fatto i conti. Cosa facciamo gli al fine? avanti sto palpando questa è l'ultima cosa quindi la tiro fuori non guardo e vi faccio vedere che la busta è vuota ok adesso prendiamo questa cosa ma è delizioso è un quadernino pc questo formato da tiger non va io è quello che preferisco c'è anche, anche il formato più grande che è meglio, ma è a righe dentro, non sembra neanche rovinato, più di tanto. E ha i topolini, forse non piacevano i topi, ma sono carini, sono pucciosi. Ecco, una cosa che sto notando adesso, qui c'era un'etichetta. Io non capisco perché mettono delle box sorpresa quelle senza etichette, ma perché tolgono le etichette? forse perché l'hanno messa quelli a un euro oppure era un blocco da di più non, non lo so, io questa collezione non l'ho mai vista da Tiger, quindi ditemelo voi se per caso era un blocco da più quaderni e quindi è rimasto solo lui oppure se perché manca l'etichetta ma anche qui mancano le etichette si sono rovinate le confezioni forse le buste esterne quindi eh, no, quell'etichetta era proprio qui perché si sente la colla non capisco non capisco se è perché si è rovinata la confezione, se è perché... Boh, a me va benissimo. Quindi, delizioso. Allora, era una busta da 4 euro, abbiamo detto. Abbiamo trovato questa busta qui. Io non lo so se questa era venduta da sola, un po' piegata, poverina. Se era venduta da sola o era in un set. E anche questo me lo dovete dire voi, perché proprio non lo so. Eh, facciamo un euro, ok? Ok. Il ventaglio almeno un euro ce lo diamo quindi siamo a 2 3 e questo allora a prezzo pieno questo veniva di più quindi veniva almeno due o tre euro non mi ricordo quindi eh, se per caso una collezione vecchia dei lama l'hanno messa a 4 euro sono 4 euro giusti per la busta facciamo che anche fosse a 2 euro ma comunque ci sta la busta è ripagata e comunque ci sono cose in questo caso che a me piacciono questo mi piace questo mi piace e li uso questo ve l'ho già detto lo metto subito in borsa e la busta per le fatture per i documenti con il velcro si usa sempre ecco fatemi sapere voi non dimentichiamoci della gnometta che però ho preso da casa nuova e non c'entra niente quindi fatemi sapere se ehm... voglio sapere tutto voglio sapere se questo era un kit da più oppure da singolo, non lo so. Se questo qui veniva da... da non so se c'erano ce due o tre buste assieme. I prezzi, se voi li avete visti. I prezzi di... Voglio sapere i prezzi, non li so. Non ho mai visto queste cose. Questo mi chiedo da dove salta fuori. Perché quando c'era la collezione dei lama, questo non c'era. E quindi mi chiedo da dove salta fuori. Perché la collezione dei lama io l'ho presa. Eh, ho preso le la penna, quella con le due orecchie e quindi due colori, ho preso una matita, ho preso qualcos'altro il quaderno forse, il quaderno dei Lamas, il quaderno, è eh, sempre fatto così oltretutto o più grande, più grande probabilmente quindi queste cose non c'erano perché le avrei prese e mi chiedo dove è stata fuori oppure se semplicemente si dividono le cose dei tiger o è arrivata dopo non lo so non ne ho minima idea fatemelo sapere voi io spero di avervi tutto compagnia con questo video spacchettamento veloce veloce ma fresco per l'estate scusate molto meglio ed eh, mi raccomando come sempre di mettermi un like iscrivervi al canale e di lasciare un commentino oh, qui sotto se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me